Grazie Presidente. Eh, ringrazio il Consigliere Figliomeni per la sensibilità che sempre dimostra nei confronti di questi temi e credo che eh, nel momento in cui finalmente la Commissione delle Lette diventerà Commissione Pari Opportunità, credo e spero che lui possa essere uno dei migliori, eh, dei migliori componenti quanto a sensibilità e, eh, e preparazione perché, devo dire, dà sempre, dimostra sempre grande preparazione ed esperienza. Eh, devo però premettere che ci asterremo su questa mozione e, eh, e le illustro anche i motivi. Eh, perché veramente spero che una prossima sinergia eh, la metta nelle condizioni di poter eh, aggiornarsi su quanto intanto si è già fatto e si sta facendo. Quindi assolutamente non vuole essere eh, una posizione critica ma una posizione di eh, richiesta di collaborazione laddove sarà possibile eh, prossimamente all'interno della Commissione. Allora, il primo, il primo capoverso che richiama la possibilità di eh, una sinergia con altre forze dell'ordine, devo dire che questo è già in attuazione e una proposta del genere potrebbe persino risultare offensiva per quello che è veramente l'impegno che già mettono di coordinamento. Sicuramente noi dobbiamo controllare o almeno dare il supporto possibile perché questo coordinamento eh, si potenzi. Per il secondo punto è eh, di fatto non, non strutturato ma di fatto una consulta già esiste perché quando il 24 novembre eh, si riuniscono tutte le realtà che contrastano le discriminazioni e la violenza eh, è un momento di ehm, coinvolgimento e di ehm, passaggio di esperienze, di, di, di scambio di esperienze che ha portato dei frutti veramente interessanti. Eh, fortunatamente eh, l'assessora Marzano ha la delega finalmente alle pari opportunità e quindi sta strutturando quello che fino ad oggi non era stato possibile strutturale. Ma lei sa meglio di me eh, che, che la violenza ha due aspetti, un aspetto culturale e un aspetto sociale. L'aspetto culturale è per l'appunto sulla prevenzione ed è lì dove le pari opportunità devono operare. Sull'aspetto viceversa della, um, del, dei servizi che possono essere erogati, eh, lì parliamo di politiche sociali, l'assessore Baldassarre e la commissione politiche sociali lavorano molto per il contrasto e il supporto alla violenza e sono stati aperti nuovi sportelli di ascolto, nuovi centri antiviolenza. Per il terzo punto eh, devo eh, rappresentarle che già i municipi lavorano in piena sinergia con le forze eh, del, dell'ordine, Polizie e carabinieri, eh, dando seguito ed attuazione e eh, sfruttando in modo positivo i loro programmi eh, e proponendo i progetti nelle scuole, supportando eh, la diffusione dei progetti di polizie e carabinieri nelle scuole che sono pienamente coinvolte. Come le, dicevo, eh, no, come le dicevo, sì, eh, le ho rappresentato l'apertura degli sportelli municipali, ma eh, le volevo ricordare per quanto inerisce al quarto punto. Se posso fare un minimo, no, no, a parte lei consiglia di terminare, ma i consiglieri di, di fare silenzio e di prendere, di prendere posto. Grazie. Ah, grazie. Eh, le ricordo le due mozioni recentemente approvate da questo Consiglio che riguardavano proprio la possibilità che l'Avvocatura Capitolina eh, entrasse in collaborazione e sinergia con eh, associazioni di avvocati per poter rappresentare l'amministrazione in pieno, visto che la legge ancora non lo consente in maniera eh, immediata e quindi almeno mediata e eh, la mozione per il maggiore supporto alla polizia locale per meglio efficientare la sua eh, possibilità di intervento, di prevenzione e di contrasto alla difesa delle vittime. E ho il piacere di informarla che il neocomandante di maggio ha ehm, già convocato per i giorni prossimi l'assessorato, le ehm, eh, presidenti delle commissioni politiche sociali e pari opportunità e tutti i dipartimenti e le unità operative di polizia locale e no, per dare appunto, un contributo maggiore e un efficientamento maggiore eh, delle, eh, delle forze di polizia locale. Quindi io eh, veramente ringraziandola ancora per questo suo impegno eh, le dichiaro nuovamente che la nostra astensione ha semplicemente un valore così di presa d'atto, non vuole essere certamente una bocciatura a, questa, a queste richieste. Grazie.